Cucciola! ma che bella giornata è stata oggi che abbiamo fatto il bagnetto in piscina l'acqua, anche papà è venuto, com'era l'acqua? Caldissima. caldissima siamo entrati alle sette di sera che secondo me è l'orario migliore Siamo anche di sera, sì? alle sette di sera anche di sera, anche di eh. sera ma adesso dove andiamo? io ho fame sono le otto e mezza andiamo a mangiare sushi, chi è che questa sera mangia il sushi? Per la prima volta? Vero, anche li volevo mettere però non trovo. Eh vabbè, fa niente. Tu lo assaggi il sushi stasera? Sei coraggiosa ad assaggiare il sushi? Sì. Proviamo? Sì. Vabbè. Tu... proviamo. Eh? Sì, proviamo, poi devo però. Ma sì! Invece tu hai deciso di mangiare sushi stasera, vero? Brava amore, e ti piacerà sicuramente, tanto. Sì, ragazzi a me eh. piace, quante panto non ci dico la maglietta, le eh, Ce ne siamo mie accorti, mie eh? Va bene, andiamo fuori, no, che c'è no, papà no, che no, ci aspetta. Non no, me su tu. questi, però. Adesso è tutta bianca. No, Io no? sì, sembro una gelataia stasera. Sì. Hai, sei come me, però la maglietta mia azzurra bianca. Vediamo se si vede dallo specchio. Sì. La gelataia, Romina. E <ride> Ok, andiamo a mangiare, sì. ok? Andiamo a mangiare, ok? E tu sei Vanessa la LOL. <ride> Andiamo a mangiare, bimbe? Io ho fame, sono le otto e mezza. Anche il eh. gattino. Anche il gattino, che bello che è. Bellissima questa borsetta, vero? vero? È vero. Andiamo. Ok, cucciole, siamo in macchina, stiamo andando a mangiare finalmente. Allora, volevo fare un saluto speciale particolare a due bimbe che ci guardano sempre. Dove sto? Tu chi vuoi salutare? Chloe. Ciao, Chloe. E tu, amore? Mia. E mia! Ah, avete fame? Siamo arrivati! Chi ha fame? Nessuno? Io! Io! Cosa mangi stasera? Eh? Indovino? Panini? Shaomau? Tu il sushi e quello che prendi di solito, sempre, vero? Io sempre ho quello lì. Come si chiama? Il sushi! Eh. Il sushi! I ravioli di carne, la nuova tecnologia stasera per ordinare, quindi si ordina con il tablet. Abbiamo otto pasti a testa, direi che sono più che sufficienti. Allora, Vane, siamo arrivati al sushi. Io però ti vorrei consigliare qualcosa perché tu non lo conosci mentre io lo mangio. E quindi se ti fidi okay. eh, facciamo insieme, ok? Qua ci sono diversi tipi di sushi e sono anche piccolini come Decidita. piccolini come quantità. Io questi qui non li ho mai presi però. Infine, no, no. Mm, non lo so, possiamo guardare insieme dai, poi vediamo okay. cosa. facciamo vedere dopo quello che abbiamo ordinato, va bene? Va bene Giocate a Roblox insieme? Eh, ah, le dice eh? Siete insieme Ani? No. Sei riuscita? No, adesso. Come ma no? Adesso è già avanti. Vai a eh. io voglio andare insieme a te lì La devi raggiungere. Eh, ma no, no, un <ride> È un po' che non registriamo, eh? Com'è, amore? Cosa ti è arrivato? L'insalata non no. ti piace? Cosa hai preso? Un'insalatina con i surimi, i pomodorini? E cos'è che non ti piace? Il surimi, eh? Dov'è? Il surimi. Questo stick che ho assaggiato anch'io per la prima volta. Ed è buonissimo. È solo leggermente piccante al salmone. È buono, vero? Eh? Questa è un'altra specialità che è la prima volta che assaggiamo. Cosa c'è dentro il tonno? e l'avocado e i pomodorini e poi c'è l'uva vai Vane assaggia dimmi come c'è l'oliva guarda Vanessa che potrebbe anche essere uva qua si mangia tutto misto frutta, pesce buono brava buonissimo buono voi lo sapete o lo sapete che tra dieci giorni noi partiamo ancora... Ma quali malice? dieci giorni? Noi partiamo fra otto giorni. Tra otto giorni a quest'ora stiamo proprio partendo. Sei contenta? Mm -hmm. Amore, è arrivato il sushi. Faccio finire la zuppa e poi lo assaggiamo, ok? Questo sushi l'ho preso è una novità anche per me, perché non l'ho mai assaggiato. Va bene? Okay. E la mia signorina cosa mangia? gli spaghetti di soia mm. brava bruciano un po', bruciano un po'. sono Cosa? andiamo a fare il bagno in piscina dopo il bagno in piscina dopo mangiato ragazzi, sapete che um, era stato il compleanno della mamma se non avete ancora visto video, guardatelo e eh. domani invece il compleanno di Daniel è vero. Non visto. è vero è vero domani è il compleanno di Daniel sì. brava amore e il tuo quando sarà? A novembre a novembre Esatto Ci vuole ancora un pochino amore Tieni amore Stai scherzando? Perché? Non mi è preso. Questo è buono È buonissimo Allora questo è un sushi che non ho mai assaggiato nemmeno io Cosa c'è sopra? Allora Secondo me c'è Salmone si sì. allora. Abbiamo salmone questa è buona soia Può darsi Poi abbiamo avocado, riso sì. E un altro è, tipo di salmone E ancora salmone, dai Eh vado. Sì, taglialo col coltello e forchetta Perché noi non siamo capaci a mangiare Con le bacchette E mi dici com'è E poi lo assaggio anch'io Ok Ok, direi C'è anche per caso dentro della Philadelphia qualcosa di formaggio? No? Mmm, okay. Avocado. Com'è Vale? Non ti piace molto? No? Non è buono? Adesso lo assaggio anch'io e vediamo se hai ragione oppure no. Cos'è che non ti piace? Tutto? <ride> non c'è niente che ti piace. Almeno il riso, dai. Eh... Sì, guarda Vanessa, cosa ti devo dire? Qua non si può uscire di casa perché ci divorano. Comunque, siamo usciti dal cinese, adesso stiamo andando a prenderti il tonno per farti la pasta domani Ma no, mattina per andare... Addosso andare a, a me? A, a cavallo, no, anche addosso a me. Come è andata col sushi? Non mi ci fa pensare che mi viene da un Ah, quindi non ti è per niente piaciuto? Ti ha un po' nauseata. Va bene, dai, andiamo a prendere il tonno e andiamo subito a casa che domani mattina ci si sveglia alle sette e mezza. Sì, quindi andiamo a dormire alle sei. Sì, del mattino Cosa stiamo guardando? Le biciclette io Ti piace questo qua? Sì, che piace Dei che me fa contro questa. te Sì, fa anche rumore Fa rumore E eh, il campanello si mette dopo certo, ah. Ma tu devi imparare a andare senza ruote eh. Ah, io Lo sai? Senza ruote. Eh sì, ah. hai ragione Quelle che hai adesso sono proprio per bimbi piccolini Solo che adesso tra pochissimi giorni partiamo E non è che ha molto senso portare la bici eh. Cosa avete comprato? Muerte. E che cos'è? De la maschetta di pizza, io la faccio in vacanza. La vuoi portare in vacanza? Invece tu? Cosa hai vane? Eh? Sono un po' nauseata. Sei un po' nauseata. Non stai tanto bene? Mm, devi dormire perché domani devi andare lì, eh. Non possiamo saltare la lezione di cavallo. E come mai, amore? Non sarà so mica stato il sushi. Sento eh? il gusto del sushi. Sì. Ah, mannaggia, mi spiace, vabbè, volevo fartelo assaggiare. Dai, non lo mangi più allora se non ti piace. Eh cazzino, la faccio il più grande il più piccolo. Che carino, amore. Ti piace tanto. Sei contenta? Si guardate com'è? Si sì. bisogna mettere. Sì. sì. Ah, che rotta! E guardate con la trellezza. Sapete che li ho anch'io? Ne ho tantissimi e non li ho mai usati. Non ah. non Va bene, andiamo su. Su. Oddio Vane Vieni Ani vieni vieni che Vanessa non sta bene Oh Vane Manina. Oi non sta bene sta vomitando Ma cos'è stato? Eh? Ah prendigliela sì amore prendigliela Vane Ma come stai? Mm, mm. Non bene. Mannaggia, mi dispiace. Non pensavo che ti facesse questo effetto. Giuro che non te lo farò mai più assaggiare. Sì, eh. quando siamo andati in vacanza, cioè il primo giorno, eh. quando avevo vomitato, stavo bene, però l'altro giorno stavo bene Sì, e ma no. dopo un po' sono passata Sì, ti, domani... ti, ti sei ripresa il giorno dopo Domani devi star bene per forza, quindi adesso ti vai a lavare i denti col nuovo spazzolino sì. che abbiamo comprato E sonno, amore E se poi mi, ti viene ancora insomma la nausea, dimmelo che ti metto una supposta per non vomitare, ok? Ok ragazzi, allora il video lo finiamo qua Con Vanessina, purtroppo che non è stata tanto bene Perché ha assaggiato il sushi e l'ha nauseata Iscrivetevi al canale attivate la <coughs> campanella E lasciate un like a questo video Che bene, te basta essere eh, male Che già al mare mi hai fatto un bello scherzetto quel giorno Ciao Quando sei stata male, che non siamo andati al mare Che hai vomitato, ti ricordi? Ah, sì. Ciao, Ciao.